Carissimi amici e amiche, bentornati con, molto, con, molto, con molta gioia, dico questa cosa. Ad una nuova puntata del mortale Catechismo di San Pio X, che purtroppo per una serie di vicissitudini. Eh. <ride> L'ultima puntata addirittura è del primo febbraio scorso, quindi per, per, tre, per due giorni siamo riusciti almeno a, a conservare la cadenza mensile. Se dipendesse da me, ecco, sarebbe molto più frequente, però come sempre ci sono diverse, di, diversi fronti di catechesi aperti e eh, quelli un po' annuali eh, e questo avanti un po' così è eh, un peccato ecco, però eh, accontentiamoci ecco, io per quanto amo questa versione del catechismo se dipendesse da me farei solo questo però capisco bene che ci sono anche tanti altri argomenti che sono comunque in qualche modo importanti e che non possono essere trascurati. No? Bene, det fatti questi piccoli preamboli, risituiamoci perché la volta siamo nella sezione dedicata ai dieci comandamenti che il catechismo di San Pio X aff affronta in forma estremamente concisa, quindi è molto molto breve. Eh, senza spendere troppe parole però ogni parola in questo contesto capiamo che eh, pesa una tonnellata quindi come già la volta scorsa anche oggi che cominceremo dal famigerato sesto comandamento perché lì siamo arrivati, ci siamo fermati al quinto la volta scorsa eh, dovremo certamente eh, andare a fare un pochino di focalizzazione no? perché al sesto comandamento il Catechismo San Pio X dedica soltanto Due numeri che ci proibisce il sesto comandamento 201 e che ci ordina il sesto comandamento, chiaro che nella sinteticità dell'enunciazione tenete presente questo era, era il catechismo utilizzato anche per ordinariamente per trarre eh, le formule per il catechismo ai bambini. Quindi anche questo fa comprendere un po' perché. Eh, si è stata fatta la scelta di non essere troppo espliciti su questa materia perché eh, si tratta di materia scabrosa, eh, fino a qualche tempo fa si poteva sperare che i bambini vivessero eh, l'età dell'innocenza almeno fino a un po', oggi amici cari vi assicuro vorrei tanto poterlo non fare, vorrei tanto potermi illudere che così non fosse ma purtroppo so che così non è e lo so per esperienza personale, quindi eh, l'età dell'innocenza si è enormemente abbassata e, e sapete anche tutte quante le aggressioni che adesso vogliono fare e raccomando ai genitori eh, di, di fare estrema attenzione di vigilare sui figli dentro casa ma soprattutto a scuola di quello che gli vanno a insegnare perché specialmente su questa materia dal momento che la corruzione dei costumi è il più grande come dire, obiettivo massonico dichiarato ed esistente, perché corrotti i costumi è la fine. Io capisco bene amici cari che stiamo dinanzi al momento attuale ad una totale un mare di fango che eh, altre volte ho detto ammiro tutti quanti i genitori che hanno i ragazzi piccoli. Gli sono vicino, prego per loro. Gli offro tutta quanta la mia solidarietà, la mia vicinanza, se dove possibile, a chi lo desidera, il supporto, l'aiuto. Capisco che è una lotta in mani, perché si è completamente bombardati, quindi è quasi impossibile pararle tutte le, le bombe che arrivano da, da tutte le parti. Però amici cari ci dobbiamo provare, dobbiamo provarci, dobbiamo provarci eh, per il bene dei... dei i nostri ragazzi il fango possibilmente eh, bisogna cercare di farlo arrivare addosso a loro o, al, o il più tardi possibile o comunque il meno possibile sapete che quando purtroppo eh, non si può raggiungere l'ottimo, qualcuno ha detto che l'ottimo è il nemico del bene bisogna cercare di fare quello che si può ecco c'è il proverbio, non si salvi chi può In certe, qui stiamo in un tempo che veramente stiamo a si salvi chi può Sotto tutti i punti di vista, a tutti i livelli, in tutte le situazioni, anche, anche di noi poveri preti, eh, bisogna vedere qual è il bene concretamente possibile che si può realizzare, quali sono i mali che si possono evitare, altri che non ci si può fare niente. Si devono o torto collo tollerare, pregando, riparare se possibile, mettendoci eh, non solo la faccia ma anche l'impegno personale, Segreto, ma più di quello purtroppo eh, non si può fare. Ci ha toccato di, di, di campare, amici cari. In questi tempi, io li chiamo un po' balordi. Parecchio ecco, quindi, non scoraggiamoci, però siamo anche consapevoli che pararli tutti i colpi che arrivano adesso è quasi impossibile perché siamo circondati. Siamo bombardati. Eh, io mi ricordo quando ero un ragazzino, eh, mi venne un certo periodo la passione per il Kung Fu. <ride> Alla fine era arrivato un allievo di Bruce Lee da Hong Kong. Quindi io ho fatto Kung Fu come un allievo di Bruce Lee, quindi attenti a chi, a chi mi si avvicina. <ride> Adesso dimenticavo tutto e sono diventato un rottame umano, quindi vabbè. Ma... Era, era entusiasmante, era bello, perché quelle tecniche di Kung Fu, che erano, sapete che quest'arte i cinesi la usavano proprio come, come, come strumento di guerra, loro, loro facevano la guerra così, evidentemente diversi secoli, anzi, millenni fa. Quello, tu venivi a a combattere uno contro dieci, uno contro venti. Eh, il fine era quello, non è semplicemente uno contro uno, che, te, che ti attaccano 20 persone che riesci a stenderle tutte e 20. Questo è lo stile di Kung Fu che faceva Bruce Lee e che facevo anch'io, il Kung Fu Xulantu si chiama così Xiu Lan tu, in, in, in cinese. Ecco, quindi dovremmo essere tutti quanti come Bruce Lee, quindi essere capaci di eh, affrontare. Mult, mult, eh, come dire, attacchi multipli su più fronti e stenderli tutti quanti eh, questo ce ne vuole insomma prima eh. Io... <ride> di diventare eh, prima di essere in grado di fare questo insomma voglio fare allenamenti eh. quindi, quindi nel frattempo para i colpi se non riesci a stenderli para tutto quello possibile se ti arriva qualche zampata te la tieni eh, cerca di rimanere in piedi e non farti stendere al tappeto insomma no? ecco quindi eh, perdonatemi un po' questa metafora un po' sportivo eh, con riferimenti espliciti ad arti marziali però siamo in guerra eh, eh, amici cari quindi una lotta non contro creature di sangue e di carne come dice San Paolo ma contro gli spiriti del male che adesso abitano questo mondo di tenebra che hanno una caterva di demoni incarnati che li aiutano e eh, e quindi, amici cari, eh, buon combattimento a tutti, non ci scoraggiamo, però siamo anche consapevoli eh, della situazione. Detto questo, andiamo a vedere cosa ci proibisce il Sesto Comandamento. Se il Sesto Comandamento è non commettere atti impuri, ci proibisce ogni impurità. Perciò le azioni, le parole, gli sguardi, i libri, le immagini, gli spettacoli immorali, come vedete ci sono tutti, tranne i pensieri, perché i pensieri sono poi oggetto del nono comandamento, no? non desiderare. Ecco, perché come eh, io sempre per esempio insegno ai ragazzini, ci sono quattro modi con cui si pecca di impurità, qui ne sono annunciati tre, cioè azioni, parole e occhi. Quindi le azioni, la bocca e gli sguardi, ma ci sono anche pensieri. Solo che i pensieri sono oggetti di un comandamento distinto, quindi la vigilanza è su quattro fronti. Ora, le azioni: eh, qui non stiamo in un contesto da, da età dell'innocenza, quindi le azioni impure vogliamo, vogliamo, vogliamo cominciare in ordine gerarchico, ecco, dalla meno grave, cioè dalla meno grave, insomma. Ci sono varie classificazioni possibili, che è l'atto impuro solitario, quello più frequente, eh, e poi ci sono tutte quante le forme di sessualità eh, disordinata. Alcune sono sempre disordinate, anche dentro il matrimonio. Altre, non, ta non tantissime, diventano disordinate nel matrimonio. Prima del matrimonio oltre che la fornicazione, che sono quindi i rapporti cosiddetti prematrimoniali, ossia la congiunzione carnale al di fuori del matrimonio, ci sono anche lo, lo step inferiore, quindi quando ci si eh, provoca diciamo così, il piacere sessuale senza eh, giungere al compimento dell'atto in senso stretto. È chiaro che tutte quelle azioni che... Ehm, provocano l'eccitazione ecco, così siamo abbastanza, devono essere bandite se si vuole vivere la castità prematrimoniale, perché già provocare volontariamente l'eccitazione sessuale, anche se non arriva la consumazione dell'eccitazione, secondo la dottrina costante della Chiesa pensate un po' come siamo ridotti oggi è già quello peccato mortale D'accordo? dai tempi di Santa Caterina da Siena, che ne parla esplicitamente nel dialogo della Divina Provvidenza, dove Gesù parla, li chiama così i toccamenti e, e, e, toccamenti e baci. Questo era la, il termine con cui venivano chiamati in letteratura classica. Sant'Alfonso, evidentemente, eh, Maria dei Liguori, grande moralista e grande esperto, non ha nessun dubbio su queste, su queste materie. Poi c'è la fornicazione, evidentemente, quello che sarebbe la fornicazione, intervenendo il sacramento del matrimonio, non è peccato ma è lecito, e anche i baci dentro il matrimonio senza nessun limite, perché non c'è pericolo da <ride> questo punto di vista, mentre quegli atti che sarebbero banditi fuori dal matrimonio, dentro il matrimonio, perdonatemi se sono così, ecco, <ride> si, possono, si, si chiamano tecnicamente, così facciamo proprio un po' di scuola, gli atti preparatori, cioè sono leciti quando vengono compiuti in preparazione per creare le condizioni eh, anche, diciamo così, materiali per il compimento degli atti coniugali. Poi c'è l'adulterio, che è un peccato gravissimo, che riguarda sia chi è sposato quando tradisce il coniuge sia anche chi non è sposato quando eh, intrattiene una relazione sessuale con una persona che sia sposato, perché è adultero non soltanto chi è sposato e va con qualcun altro, ma anche chi, quel qualcun altro che sia libero e che vada con una persona che è sposata. Poi c'è il tema della contraccezione, perché la Chiesa insegna che non è mai lecito volontariamente dissociare l'elemento unitivo da quello procreativo e tutte le forme di, di, di contraccezione, quelle antiche, ecco, ossia l'interruzione del rapporto, l'unica tra l'altro menzionata nel libro della Genesi, Genesi 38, e tutte quante le altre, formule, le altre forme moderne, eh, spirali, profilattici, eh, Sterilizzazione diretta, quindi chiusura delle tube. Eh, eh, come si chiama? Pillola antico anticoncezionale, peggio ancora la pillola del giorno dopo. Questi sono tutti gli altri peccati gravi, eh? tutti quanti, perché il Revenere non dà turparvi das materia. E poi gli innominabili di oggi, cioè il peccato impuro, chiamato dalla tradizione contro natura, cioè quando c'è eh, il contatto tra persone dello stesso sesso e sappiamo questo mh, che nella tradizione della chiesa il peccato impuro contro natura rientra insieme ad altri tre peccati omicidio volontario eh, oppressione dei poveri e frode del giusto salario agli operai cosiddetti peccati che gridano vendetta al cospetto di dio per la loro gravità motivati semplicemente dalle, dalla vicenda vetro-testamentaria nota a tutti di Sodoma e Gomorra. I peccati che eh, si legge in potere Genesi, l'eco di essi è giunto fino a me e di Sodoma e Gomorra se uno va in terra santa non c'è rimasto più neanche un filo d'erba. Ecco, questi sono i principali, principali, poi non parliamo certamente delle cose ancora più turpi, che ci arriviamo da sole e che eh, rappresentano, insomma, proprio le... Eh, vorrei evitare di, di, di nominarci. si può andare anche oltre, insomma, questa robaccia qui, no? Quindi, però, l'oltre, penso che anche una coscienza ruzza eh, e, e raffinata. Teniamo presente, nonostante quello che si dica adesso in giro, anche da qualche parte, che da un punto di vista morale non c'è bisogno di dirlo, insomma, davanti a Dio, tutto quello che riguarda il gender o il transessualismo, anche se stanno cercando, e lo dico con dolore, non con dolore grande, di più, immenso, purtroppo non è che uno adesso vuole fare cioè, eh, queste cose, adesso diventate di, di dominio pubblico, perché tutti sanno, qualunque cattolico sa, Cosa hanno messo nero su bianco al cosiddetto sinodo tedesco? Ci stanno anche queste cose. Cioè, eh, capite: cioè, L'ideologia gender, per chi non lo sapesse, è quella che fa risalire l'identità sessuale non al dato biologico fenomenico, cioè agli attributi al sesso genetico e al sesso fenotipico, ma alla libertà della persona, cioè è un bene disponibile. Cioè, io sono, sessualmente parlando, quello che mi sento. E attenzione, non soltanto in maniera definitiva, no, in maniera fluida. Quindi può cambiare da un momento all'altro. Immaginate una cosa di questo genere, cioè, capite? sdoganata dentro un contesto di fede. Cioè, capite, no? Guardate uh, gli esempi estremi. Vado in seminario, sono un bel maschietto, divento prete, dopodiché un bel giorno mi metto in testa che, no, io da oggi mi sento donna. E se tu, attenzione, sdogani questo, che tu dici che questa è una cosa che deve essere rispettata, la parola devi rispettare sempre. E quindi che facciamo? Cioè, spero che questi scenari siano fantascientifici apocalittici, cioè che non debbano mai accadere cose di questo genere, speriamo io cerco sempre di non vorrei poi fare che di speranza via e muore, quindi prima di, di dover vedere cose di questo genere, speriamo che nel frattempo non lo so, insomma possa succedere qualcosa, ci mettere le mani il nostro Signore cioè si abbia un minimo come dire di perché io personalmente come possa non dico un vescovo, ma un prete pensare a una cosa di questo genere va alla luce della dottrina cattolica, io non lo so quindi, non capisco va bene, passiamo alle parole le parole ovviamente sono i discorsi osceni quindi i discorsi sessualmente espliciti, manifestati con una affermazione volontaria apprezzamenti, espressioni di desideri Adesso non posso su questo essere esplicito, quindi cercate per favore eh, chi gli interessa, ma tanto chi gli interessa, come diceva Gesù, chi può capire capisca e chi vuol capire capisca. Eh, chiaramente qui c'è anche il tema delle parolacce, perché le cosiddette parolacce, cioè la trivialità, la volgarità, la scurrilità, non è altro che eh, l'impurità della bocca, perché se fate attenzione e ci pensate non troppo, però tutte quante le espressioni volgari hanno sempre allusioni alla sfera erotica, sempre. Provate a pensare qualche parolaccia, difficile, una parolaccia è parolaccia perché allude a questa roba. E siccome i peccati impuri sono sempre peccati impuri, se te li metti sulle labbra. Ecco, Su questo io continuo a insistere perché c'è una leggerezza, a mio avviso, non indifferente nel mondo cattolico. Perché siccome adesso il linguaggio scurrile è sdoganato dovunque e purtroppo a me risulta che ci siano anche ministri di Dio che non hanno nessuno scrupolo di esprimersi in questo modo, non soltanto in privato, che già sarebbe peccato mortale comunque, ma anche pubbliche davanti a tutti, qualcuno poi si potrebbe pensare che questa materia sia sdoganata. Quindi ah, se lo fa il prete o addirittura se lo dice il prete che non c'è niente di male a dire le parolacce, che problema c'è? Il Nuovo Testamento non dice esattamente la stessa cosa, San Paolo non dice esattamente la stessa cosa riguardo alle turpitudini, riguardo alla volgarità e riguardo alla trivialità e il Catechismo non dice la stessa cosa. A noi poi sempre scegliere e decidere quale campana vogliamo ascoltare. Eh? Eh, io non è che <ride> pretendo di essere... Io cerco di, come dire, nel mio, nella mia povertà, cerco di mettermi in ascolto di quello che il Signore dice e di riferirlo così come mi sembra di rettamente comprenderlo. Sapete come diceva San Giovanni Paolo II? Se mi sbaglio qualcuno mi corrigerà. Ecco, lo faccia Nostro Signore quanto prima evitandomi quindi di portare alla rovina le anime e, e, e lo faccia eventualmente chi avesse capito meglio e mi faccia comprendere che, che, che mi sto sbagliando sempre a disposizione poi ci sono gli sguardi attenzione qui su, sugli sguardi questo è un altro punto dove tornando all'esempio da cui siamo partiti oggi siamo bombardati bombardati bombardati e qui figlioli miei cari questo per quanto possa sembrare, questo vale per tutti, non soltanto per un consacrato o per un bambino, anche un adulto, un adulto sposato, quindi che non ignora evidentemente l'esistenza della sfera sessuale e quindi anche che cosa significa trovarsi dinanzi, perdonatemi ad una nudità, lo sa perché lo vive e lo vive in maniera lecita. Eh, però attenzione, gli occhi, cari mariti e moglie, sono stati fatti dal Signore per tuo marito e per tua moglie. E tra l'altro pure entro certi limiti, se uno vuole essere un po' preciso, ecco, perché certi organi eh, cosiddetti erogeni eh, devono essere sempre oggetto di una certa verecondia anche all'interno del matrimonio perché possono essere Oggetto di, peccato di sguardo. Tanto per fare un esempio, il, il lato B, questo vale soprattutto, eh, il lato B, sia del maschietto che della femminuccia, non è stato concepito da nostro Signore per essere oggetto di desiderio, d'accordo, ma è stato concepito per essere un aiuto, diciamo così, un supporto, per quando ci mettiamo seduti, perché non ci si spacchi l'osso sacro. D'accordo? Basta. E, e, e, più, più varia ed eventuale, insomma, da quelle parti c'è uno delle condotte di, di, di scarico e quindi anche per l'esecuzione di questa mortificante operazione Dio non ha fatto niente di inutile, evidentemente, no? Ecco, basta però. Non so se... ecco, quindi... <ride> Però sull'argomento degli sguardi occorre avere il tasso di attenzione, adesso girano, io lo so, non si può vedere un film, non si può vedere una serie, se non ci sta o una scena di nudo o una scena di sesso esplicito a vari livelli, perché poi l'esplicito le, le, le, eh, va come dire dal da, da, da, da, da, da tollerabile, diciamo così, ti lascio intendere, no, no, delle scene che pur non essendo qualificati film o serie come hard, quindi come luci rosse, non ne, non ne vedo moltissima differenza. Allora, che si fa, amici cari, eh, si fa quello che ha fatto Gesù, se uno qualcuno apre i... Il, la, la, la passione di Gesù secondo Maria Valtorta vedrà quello che ha fatto Gesù quando Erode dopo che l'ha eh, umiliato perché gli ha cominciato a dire dai fammi un miracolo davanti a me su e eh, dai hai fatto tanti miracoli che fai non lo farei un miracolo per il tuo re e Gesù non gli ha rivolto neanche la parola perché non si, figuriamo se si fa mettere a fare l'istrione di un corrotto e a certo punto Erode se ne esce e dice beh ti ho trattato da Dio e non hai fatto il Dio adesso ti tratto da uomo e quindi fa uscire un po' di eh, impudiche signorine eh, vi ricordo benissimo la descrizione eh, nude ma coperte di veli completamente trasparenti che cominciano a muoversi sinuosamente a danzare adesso non ricordo davanti a Gesù per provocarlo e arriva al torta nota che Gesù rimane immobile, non se ne fila proprio ovviamente, chiude gli occhi e le lascia, però chiude gli occhi e le lascia fare senza battere ciglia. Nel senso che gli occhi si chiudono, lo, lo sguardo si deve distogliere, amici cari. Non si può guardare una scena di nudo o di sesso esplicito, volontariamente quindi cioè capito sto vedendo un film mi, ci, mi mi ci imbatto non è che posso andarmi a confessare non lo sapevo ecco, però se c'è il telecomando eh, adesso sono tutte e tante le cose i dvd oppure gli streaming manda avanti eh, se stai al cinema guarda per terra fa inventate qualcosa ecco non si può io non ho nessunissimo evidentemente timore ecco di che me ne dicono un sacco una sporta per le cose che sto dicendo eh. ma tutti quanti i santi, i grandi santi della storia della chiesa hanno avuto sotto questo punto di vista un rigore non indifferente e essere tacciato per bacchettone o cose di questo genere a me proprio non interessa assolutamente nulla e le cose che dico eh, anche se so che si può colpire qualcuno ma colpire certamente non per fargli del male ma per aiutarlo eh, le dico sempre per il bene e per la salvezza delle anime, perché la Madonna Fatima piaccia o non piaccia ha detto che i peccati che portano più anime all'inferno sono i peccati della carne, del sesto, e che tutti i dannati sono macchiati di questo peccato e che alcuni sono all'inferno solo per questo peccato anche se molti altri ce n'hanno molti altri quindi la tendenza minimalistica sotto questo punto di vista, che si respira in varie parti, ahimè, della nostra ah, travagliata e umiliata Chiesa, e anche se evidentemente incontra l'approvazione di molti, che così si diventano autorizzati a fare quello che vogliono, è un chiaro segno, un triste segno, un altro triste segno, dei tempi non buoni che stiamo dicendo, che stiamo vivendo. Provate ad andare a vedere com'era padre Pio su questo argomento, o un donattiglio Negrisolo su questo argomento, o un Dondolindo Ruotolo, tanto per fare qualche nome, o un santo curato d'Arz, o un Sant'Alfonso Maria dei Licori. non è che queste cose m'alzò la mattina, no, io ho cercato, ricercato, ho cercato, ricercato, ho cercato, ricercato, dico vediamo, sì, non c'è possibilità di avere, come dire, mangiatoia bassa o livello di guardia basso su questa materia, non c'è. Quindi gli sguardi, poi i libri, i libri osceni e le riviste osceni ovviamente, le immagini e gli spettacoli decisamente immorali non si possono vedere. Bisogna guardare altro, leggere altro. Ok? Quindi questo è un pochino una sintesi. Ecco, vedete, il catechismo in esempio decimo, enumera però qui stiamo facendo un incontro di, eh, di catechesi per adulti <ride> e, e quindi eh, è bene essere un pochino eh, dettagliati. Che ci ordina il sesto comandamento? Oh, il sesto comandamento ci ordina, bellissimo, di essere santi nel corpo, portando il massimo rispetto alla propria e all'altrui persona: attenzione, è come opere di Dio e templi dove egli abita con la presenza e con la grazia. Santi nel corpo, allora. Qui si apre un'altra materia, adesso andiamo a vedere un attimo. Santi nel corpo, io tante volte ho parlato di queste cose, però per capire che significa, uno devo che, se vi chiedessi che significa santo, santo, sapete che la Chiesa ha parlato tre lingue. Ha parlato l'ebraico nell'Antico Testamento, nel popolo dell'Antica Alleanza, ha parlato il greco all'inizio del Nuovo Testamento la comunità giudaico-cristiana parlava un po' ebraico e un po' greco, anzi un po' pure aramaico, e poi ha parlato in latino, adesso purtroppo il latino pare che se lo so dimenticati tutti, ma al momento è ancora la lingua ufficiale della, de, della Chiesa, speriamo che tale rimanga, perché di questi tempi ormai eh, come dire, non v'è più certezza alcuna di nulla, però speriamo che il latino sia lasciato lingua ufficiale della Chiesa. Ora, in ebraico santo si dice kadosh e kadosh significa separato separato cioè il popolo di Dio è santo perché è separato dai pagani ci sono i pagani peccatori e poi ci sono quelli che sono stati separati, cioè i pagani peccatori sono pagani peccatori, il popolo di Dio è separato da loro e quindi non è e non si adegua ai costumi dei pagani peccatori. Io capisco che questo linguaggio oggi può urtare qualcuno, ecco, ma è quello che nel Nuovo Testamento si dice non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma trasformatevi. In greco santo si dice agios, chi conosce il greco sa che que quella con cui si comincia il termine agios si chiama in greco alfa privativa, cioè vuol dire senza, è come in italiano ateo, ateo significa dal greco ateos, senza Dio, ecco perché si dice ateo. Alfa, privativo, che in italiano si, si traslittura con la A. Teos, che significa Dio. Quindi A significa senza. Geos, in greco, significa terra, no? Il geologo, la geografia, che significa? Viene dal da greco. Quindi significa senza terra. Senza terra. Cioè, celeste. Se uno non è, non è vestito di terra, è vestito di cielo, no? Oh, e in ehm, latino c'è cioè il sanctus. Sanctus che ha un'etimologia discussa in latino, no? Che comunque in qualche modo fa comprendere, eh, nelle due variabili possibili, un qualche cosa che si è... Legato a Dio. Quindi, staccato da ciò che Dio non è, legato a Dio. Ora, cosa vuol dire essere santi nel corpo? Traduciamo. Santi nel corpo vuol dire essere separati. Allora, noi prendiamo gli esemplari mondani. Com'è il corpo degli esemplari mondani? Per esempio, i mondani il corpo lo mostrano, lo fanno vedere, in pubblico, senza nessun problema, oggi senza il minimo pudore. Non soltanto nelle spiagge, e anche nelle spiagge non può essere messo evidentemente alla pubblica esposizione ma anche fuori delle spiagge addirittura anche dentro i luoghi sacri specialmente adesso che comincerà a fare un pochino tardi un pochino caldo scusate da, da, a partire da tra poco ricominceremo le solite guerre puniche estive perché vi assicuro che poi ogni anno l'asticella si abbassa un altro po' per cui se ne vedono a Milano dicono di ogni senza nessun problema Capite il processo, no? Una volta era solo in spiaggia, poi siamo passati alla città e adesso anche alla chiesa. E penso che non sia un mistero. Pensate, gli abiti da sposa, bianchi, allora, che hanno il corpetto che copre metà del seno, scusatemi se sono così esplicito, e completamente sbracciati e scollacciati, davanti e di dietro, bianchi, nessuno dice niente su queste cose qui eh? nessuno tutto normale io dico che una roba del genere mh, quella sposina poi quando morirà eh, tra anni, io penso che si, faria, si farà un ripasso di quello che è successo quel giorno di, di matrimonio io mi sono sempre chiesto la pongo come interrogativa non come affermativa eh? ma nostro signore vedendo una cosa del genere cioè tu stai in chiesa conciato in quel modo a celebrare un sacramento e a ricevere un altro perché tu ci il matrimonio ma stai anche a messe farai forse anche la comunione tutto normale, tutto tranquillo o tu stai facendo un matrimonio sacrilego sapete quando è un sacramento sacrilego, no? quando uno lo, lo celebra non stanno in grazia, cioè, scusate io conosco sacerdoti che hanno dovuto celebrare perché non potevano al momento purtroppo a meno di andare a far succedere il finimondo farci niente, matrimoni guardando verso l'alto e cercando di ricordare a memoria le parole del, del rituale perché se abbassavano lo, lo sguardo eh, la rappresentazione era improponibile, tutto normale? allora, santi nel corpo portando il massimo rispetto alla propria e all'altrui persona la santità nei costumi è una forma di rispetto anzitutto verso te stessa una donna che si veste in maniera provocante che cosa sta facendo? sta mancando di rispetto verso se stessa perché sta dicendo a tutti quanti io non ho altro da offrirti che un po' di eh, di, di cose che stuzzichino la tua libidine ti sembra una forma di rispetto verso te stessa presentarti in questo modo una donna ha ben altro da offrire alla, al prossimo no? ha un'intelligenza ha una personalità ha un'anima ha dei doni, ha delle risorse no? o no? Ma se tu ti conci in un certo modo, eh, capite che il nostro corpo è la prima cosa che le persone vedono. E nessuno può ignorare che il, il corpo di, un, di, una, di una donna è fatto in un certo modo, non è come quello dell'uomo. Se ti presenti in un certo modo, tu stai dicendo, eccomi. Ed è una forma di mancanza di rispetto, anzitutto nei confronti della tua persona. Questo bisogna cominciare a impararlo ai ragazzini fin da quando sono piccoli. Con tanti piccoli atteggiamenti. Per esempio, nudi dentro casa, scusatemi, eh, non si va. I bambini non si mandano in quello. I bambini sono innocenti, che problema c'è? Certo che sono innocenti, loro non capiscono questa cosa qui, ma tu, quando ancora sono innocenti, devi cominciare a insegnarli da prima il pudore e la modestia. Da subito, da prima che perderanno l'innocenza, se vuoi educarli. La propria e l'altrui persona. Cioè, Se una persona entra in canonica, da me una donna vestita mezza nuda, ma mi sta mancando di rispetto. Ma come ti permetti di entrare in quel modo a casa mia? Io sono consacrato. Ma non ci arrivi? non cioè, E l'altrui persona, soprattutto con la, con la P maiuscola, ma come ti permetti di entrare in questo modo in chiesa? Alla presenza di Dio. Risposte che dà... Eh, ma, ma mica Dio guarda queste cose, eh? Eh padre, lei è troppo rigido. Da quante, questo è troppo rigido quando mi va bene. Perché quando va peggio non vi dico quello che esce fuori. Urli, parolacce, minacce e robe del genere. Rispetto alla propria e alla tua persona. Opere di Dio. Tu sei un'opera di Dio, creata per il paradiso. Sei tempio dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è. La sapienza, si legge nel libro della sapienza, non abita in un corpo schiavo del peccato non abita in un corpo impuro, non c'è niente che tiene lontano da noi lo Spirito Santo, quanto l'impurità e l'immodestia. Parlare di santità nel corpo significa parlare di quella virtù, di quelle due virtù anzi, che si chiamano il pudore. pudore significa celare il proprio corpo da, da, da, da occhi indiscreti. E la modestia è, riguarda il modo con cui tu, eh, come dire... Mh, manifesti la tua corporità che deve essere sempre composta fine, raffinata, educata e il modo in cui ti vesti le donne figlioli miei cari devono reimparare a vestirsi da donna contente di farlo io lo dico proprio con, con, con, con, massimo, con la massima semplicità possibile ma anche con la massima chiarezza possibile il vestirsi da donna è motivato da tante cose. Primo, una immagine che tu dai di femminilità, santa e sana e santa. E quanto più vanno moltiplicandosi, anche adesso pare che ci sia un, un revival di femminismi disordinati, quanto più le donne cristiane e cattoliche dovrebbero essere attenti a certe, attenti a certe cose. Ma vestire in maniera femminile, modesta ovviamente, perché non è già, ah mi sono messo, messo la minigonna, ho la gonna, per dire no, Cre credo che non serva puntua puntualizzare no, ma è una forma di rispetto perché il vestire in maniera femminile modesta impedisce, quindi è una forma di rispetto verso se stessi, ma mette chiunque ti guardi nell'impossibilità di commettere un peccato. Perché il vestire femminile e modesto come dire, mantiene nel riservo quelle particolari caratteristiche del corpo femminile e che possono indurre chi guarda una donna a qualche pensiero se tutto va bene. Questo è importantissimo. Parliamo poi di altre cose adesso considerate ancora più estreme, <ride> cadute in disuso. E questo è il tempo, ho detto che stiamo in piena guerra, d'accordo? <ride> Quindi in guerra ci vuole qualcuno che abbia qualche, qualche virtù eroica, qualche spirito eroico, d'accordo, amici e amiche? Quindi eh... Le cose che un tempo erano normali, cioè a me raccontano, vi dico, vi dico che, che, che cos'era un tempo normale, d'accordo? Andate a vedere come andavano per esempio al mare uomini e donne negli anni 30 e negli anni 40. Oggi uno ride, ma al mare, che, che, per evitare che, cioè, occorrerebbe recuperare non poco di quello stile. In chiesa, a me mi, racconta, mi raccontano le persone anziane che mi stanno morendo tutte, dice vedi Leonardo a destra c'erano gli uomini e a sinistra c'erano le donne, le donne nessuna entrava in chiesa a capo scoperto perché, anche se quasi nessuno lo sa, non è mai stata abrogata quella legge ecclesiastica scritta dal successore di San Pietro, dal primo successore di San Pietro che è San Lino io lo conosco bene perché si festeggia il 23 settembre San Lino che è il giorno in cui sono stato battezzato quindi lo conosco bene perché è il santo del mio giorno di, di, di battesimo che non ha fatto altro che mettere nero su bianco quello che scrive San Paolo nella prima lettera ai Corinzi quindi non esisteva che una donna entrasse in chiesa e tutte quante vestire da donne tutte quante con il capo velato, ah tu oggi vai a dire queste cose, talebano eh, che ne so eh, adesso dobbiamo dire ci, ci mettiamo il burca eh, facciamo questo, facciamo quell'altro cioè c'è cioè, stato un processo di graduale trasformazione per cui se oggi una donna si veste da donna c'è il capo velato poi va a farsi la comunione e, e si inginocchia qualcuno eh, potrebbe chiamare la neuro oh, oppure pensare che questa le, tutte quante le, le rotelle dritte non ce l'ha ma attenzione fino a 70 anni fa questa era la nor, cioè, era normale cioè, nessuno si, si, si sognava di fare altro rispetto a questo capite le progressive finestre di Overton dove ci hanno portato e non è finita ancora eh? non è finita come possiamo ampiamente vedere, perché questi non si fermano, questi qui, eh? transessualismi, cose, adozioni a eh, genitore 1, genitore 2, adozioni uteri in affitto, eh, adozioni delle coppie gay che già ci stanno, eh, gender, transessualismo, andate e ritorno, poi andate e poi ritorno, non si fermano questi qui, cioè al, no, no, non c'è fine a questa storia capite perché Padre Pio diventava una belva una volta Padre Pio una volta Padre Pio beh adesso racconto un po' di aneddoti di Padre Pio così stasera li proprio, li proprio raccontiamo tutti quanti così facciamo proprio lo show okay? ma andateli a leggere io ho scritto per tanti anni sul settimanale di Padre Pio e, e quindi mi arrivavano le copie e me le leggevo una volta andarono a trovarla una classe di, di signorine che avevano la gonna fino al ginocchio Padre Pio è passato di lungo e non le ha neanche salutate. Allora, Sona dice: Padre, però, lei è un po' troppo esagerato. Insomma, cioè, la gonna è al ginocchio, non è troppo corta. Adesso è al ginocchio e non ci doveva arrivare al ginocchio perché non si fermerà al ginocchio. Gli si può dare torto? Eh no, ma lui era esagerato e talebano. Se qualcuno andava davanti a lui a, a, a braccia scoperte, dice le braccia scoperte, cioè, ma pure le braccia, ti segherei le braccia. Oh, l'ho letto con gli occhi miei, eh, questa cosa qui. Che, che, che, telefonate alla, alla redazione del settimanale di Padre Pio, Dite, è vero che Padre Pio ha detto questa cosa? Mi può mandare il numero dove c'è virgolettato il racconto di questo quest aneddoto? Ti segherai le braccia perché soffriresti di meno in purgatorio. Le braccia, le, le carni nude bruceranno. D'estate, una sua figlia, la sua figlia prediletta spirituale, che era Cleonice Morcaldi, si crepava di caldo perché sapete San Giovanni Rotondo eh, eh, è meglio non andarci ad agosto perché è una penitenza non indifferente, si moriva di caldo, e le chiese una no, volta il permesso: io, posso andare dalla mia amica qui vicino. Mi, mi tolgo le calze ma solo per andare la, dalla mia amica, non ti permettere la risposta per andare dalla da, dall'amica, cioè, ca capite. La finestra di Overton? Cioè, ma, scusate, ma capite anche la cosa che oggi non si capisce. Siamo in quaresima. È quando si leggono queste cose, cioè uno rimane. Io, io sono stato il primo a, a rimanerci senza parole. Dico ma, ma dico, ma stiamo scherzando? Dico, ma sembrano delle esagerazioni fuori del comune. Roba da matti, alla nostra mentalità. Ma ci vogliamo guardare un attimo in giro? Perché i santi erano così rigidi? E lo erano! Perché i santi erano profondi conoscitori del cuore dell'uomo? Perché se tu a un uomo purtroppo nella condizione in cui ci troviamo qui su questa terra, segnati dal peccato originale dei viatori, se tu gli dai tanto così ti prendi il braccio. Vorrei un po' di esempi. Guardate, guardate cioè, vabbè, ma se mi tolgo le calze, che problema ci sarà? No, ma niente. Tanto c'è la gonna lunga fino ai piedi. E se mi metto, non le maniche lunghe, almeno d'estate, ma al, al, all'avambraccio, che c'è problema? Ma no. E se la gonna mi arriva al ginocchio anziché fino ai piedi? Ma no. Però capite? Si comincia così, Nessuno poteva immaginare che il punto di arrivo era quello dove ci troviamo. Ma dove ci troviamo? La gente si lamenta che i preti vanno vestiti, perdonatemi, da idraulici. Come si è arrivato a questo? Sapete come? Ve lo dico io come, come si è arrivato. Negli anni 50... La, la piaggio si inventò le lambrette guardate questa è storia questa qui eh? non lo sto e qualche pred ha cominciato a comprarsi la lambretta allora, sapete che le lambrette di quei tempi con la, la tonaca che ti svolazza c'è il pericolo che va dentro le turbine e... allora cominciano a piangere dice, ma quando andiamo sulla lambretta non ci potremmo togliere sta cosa solo quando andiamo sulla lambretta eh? poi quando torniamo in parrocchia rimettiamo subito la veste italiana per carità è partita così, a lambretta, poi, beh, si era tolto per la lambretta, dopo un po' di tempo esce, vabbè, se devo fare un viaggio in treno, sta cosa è scomoda in treno, se devo andare al bagno, dentro il treno, cioè, solo per il viaggio, e due, dopodiché, vabbè, però in vacanza me la tolgo, le esagerazioni, un tempo la talare non te la potevi togliere, nemmeno per giocare, nemmeno per fare sport, ma nemmeno, nemmeno, per, nemmeno per fare sport, i santi la portavano pure di notte la veste talare, pure di notte, esagerazioni, esagerazioni, e adesso in borghese che non è consentito, oppure il clergyman, il diavolo durante qualche es esorcismo ha detto che il clergyman ha paragonato quelli vestiti in clergyman ai netturbini. Il clergyman è l'abito ecclesiastico, eh, comunque è consentito dall'attuale legge della Chiesa, eh, quindi è assimilato all'abito ecclesiastico, ma non è la veste talare. È un abito ecclesiastico differente dalla veste talare, perché il significato del clergyman è differente. Adesso non, non, non approfondisco questa cosa qui. Come ci si è arrivati? Guarda, dalla lambretta. Vogliamo parlare della, del, del, della famosa comunione? Ormai se ne parla dovunque. Come si è arrivati ad oggi? Cioè, ad oggi che stiamo a un passo, post-pandemia, siamo a un passo dal, dal, dal, dal, dal dire, e non è scuso che, che sia detto, che la comunione si prende solo in mano. <ride> cioè, cioè, cose che erano inimmaginabili. Ma anche qui, come ci siamo arrivati fino a questo? C'è scritto degli articoli. Don Federico Bortoli ci ha scritto la sua tesi dottorale: la comunione in mano è la legalizzazione di un abuso. Perché negli anni, a partire dagli anni '60, quindi gli anni del concilio e delle cose, in alcuni posti del nord Europa, eh, sapete che? I teologi della nuova teologia avevano ritradotto i padri della Chiesa, quindi era uscita la cosa di San Ciro di Gerusalemme: che tu metti le mani una sopra l'altro con, la, con il trono che metti davanti. E quindi nella Chiesa primitiva si prendeva la comunione in mano, e quindi dobbiamo farlo pure noi. La cosa arriva a Roma e Roma dice: Fermi tutti, non se ne fa niente. E che cosa però questi se ne infischiano, e nonostante questo, continuano a farlo. Lo dicono: Che facciamo? dobbiamo regolamentare il fenomeno, non lo possiamo fermare, perché questi ormai sono partiti, lo regolamentiamo. Allora diciamo che, solo in piccolissime comunità, in piccolissime celebrazioni, sotto la guida attenta di un sacerdote, con persone che siano formate, in via del tutto eccezionale, non come regola, ma qualche volta si può fare. Finito. Da qui, via. Dico tutto questo, perché prima di sparare a zero sui rigidi le cose a destra e a sinistra, un tempo erano, invece adesso stiamoci col cervello, stiamoci. A me ha dato sempre fastidio, atteggiamento tipicamente modernista, eh, che il modernismo è la maledizione assoluta proprio. Cioè, ma come ti permetti tu di metterti sotto i piedi gli insegnamenti dei santi? e di tracciarli, ah, ma, ma quelli erano, erano, erano esagerati, erano cose di altri tempi. Ma tu chi sei per fare una cosa del genere? Ma come ti permetti? Io non ero così, io lo, lo confesso tranquillamente, io la talario ho cominciato a portarla da, da un certo periodo in poi, quando ho capito. Non ero, come si dice, come com, appaio, così rigido. Lo sono diventato. Come? Leggendo e documentandomi e soffrendo, dicendo «Ma questi erano una banda di stupidi, che è una bestemmia, perché non puoi dire stupido a un santo». O siamo diventati stupidi noi? E che dice la legge di Dio? A chi dà ragione la legge di Dio? Al nostro lassismo o al loro, chiamiamolo così, tra virgolette che così non è rigorismo? Non è rigorismo, è essere giustamente severi. Oh, pensiamoci un po'. Per cortesia. Tempi dove egli abita con la presenza della, con la grazia, conclude il catechismo, tu sei tempio dello Spirito Santo. Tutto il monnezzaio che adesso ci circonda non è roba per noi. E noi dobbiamo dare esempi di purezza perfetta, di modestia perfetta, coraggio. Noi non dobbiamo temere il mondo e di essere presi in giro. Non dobbiamo temere il disprezzo degli uomini che ci tacciano come eh, a talebani, che non fatevi tutte le, le cose. Le, chiacchierino pure. Noi dobbiamo temere Dio e il suo giudizio che su queste cose fu, è e sempre sarà severo. Chi dice altro e se ascoltate altro state attenti perché si mette a repentaglio la salvezza eterna dell'anima, perché su queste materie non si scherza e non si è leggeri. E non si sia leggeri. Bene amici, ci aggiorniamo al prossimo mese. Speriamo ecco, di non trascurare l'immortale Catechismo di San Pio X con tutta la bellezza che conserva e che trasmette. Che Dio vi benedica e che la Santa Vergine sempre e tutti vi protegga. Una santa notte a chi ha ascoltato la diretta. Alla prossima, Ave Maria.